Questo secondo filmato è un po' la prosecuzione del precedente. E nel precedente noi siamo partiti dalla selezione di un testo in pdf per poi andarci a lavorare direttamente con un copia e incolla sul Word, quindi una porzione del documento. Noi potevamo fare lo stesso, magari con esiti forse anche maggiori, migliori, e, su tutto il documento, utilizzando invece che la selezione del pdf, la conversione online utilizzando un ambiente predisposto a questo vediamo un po' come fare tutto ciò ecco io qui l'avevo già pronto lo facciamo da capo andiamo sul motore di ricerca scriviamo da pdf a word vedete che mi propone ilovepdf.com questo convertitore è ancora gratuito chissà per quanto lo sarà seleziono i pdf e lo converto in Word caricamento completato sta facendo la conversione non guardiamo le pubblicità che non ci interessano attendiamo che si completi il problema della lentezza è dovuto soltanto a una mia carenza attuale di rete internet Eccolo, lo scarichiamo lo andiamo a prelevare potevamo anche fare doppio clic da prima ho fatto un po' di volte come vedete lo apriamo con Word abilitiamo la modifica e vedete che salvo eh, diciamo l'aggiunta di alcuni paragrafi vuoti che come sappiamo non andrebbero gestiti, eh, non vogliamo vedere questi paragrafi vuoti perché vuol dire assenza di comunicazione, se vogliamo creare uno spazio sotto, cioè vogliamo eh, farlo andare giù, noi dobbiamo andare su paragrafo e scegliere una spaziatura prima, no, molto superiore adesso io metto qua 175 giusto per farvi capire che scende poi dopo uno guarda un po' come farlo scendere ma non ci devono mai essere queste anche, anche in questo caso paragrafi vuoti che anche se non si vedono col pdf in realtà sono un errore formale perché è come dire dimmi una cosa cioè niente no? ma questo è un problema della conversione online non del testo originario come anche qua vedete che qui sono però anche qui sono in assenza di link come l'avevamo già visto precedentemente quindi ecco, invece che partire nell'altro modo potete partire invece in quest'altro modo e poi fare le stesse cose che abbiamo visto precedentemente. Per fare questo scendiamo fino a ritrovarci il capitolo 4, che qua lo andiamo a prendere, poi uno può fare la porzione di test che gli interessa, e CTRL C file nuovo documento nuovo CTRL V e in questo caso lavoriamo solo su quella porzione aggiungo solo una piccolissima cosa perché poi il procedimento è assolutamente analogo ecco l'ho fatto ho preso anche sopra evidentemente forse l'ho fatto due volte ok eccolo qui ho fatto due volte contro v senza accorgermene se ricordate andiamo a vedere gli stili e in particolare clicchiamo sul con la freccia in basso per meglio seguire quello che capita guardate un po' già qui si sono stati marcati cioè la conversione ha mantenuto la marcatura se non in questo caso dove probabilmente è stato dimenticato di mettere il titolo 3 agli educatori e dico questo perché vedete che è scritto in modo analogo rispetto a come è scritto poi Osservo, beh, questo qui in grassetto in realtà ma mi sembrava che non lo fosse comunque eh, è, è molto simile in ogni caso noi avevamo anche creato quell'elemento uh, aggiuntivo poi tutte le considerazioni dette prima valgono ancora